Intanto allora, saluto le persone che sono presenti, che nonostante appunto sia un periodo ancora un po' di transizione, un po transizione sia per quello che abbiamo vissuto in questo anno e mezzo, eh, ma anche per la st stagione estate-autunno, non si capisce ancora bene, quindi la gente non ha ancora capito se al venerdì pomeriggio del, del, del, di metà settembre deve andare in piscina o, o deve andare a che ne so, a preparare un esame, a lavorare, oppure a sentire una conferenza in cui si parla di eh, libertà e con condivisione. Um, e ma saluto anche le persone che sono in streaming, sia su YouTube e aggiungo sulla mia pagina Facebook, perché ho lanciato lo stream per sicurezza, così abbiamo due versioni eh, sulla mia pagina Facebook, che normalmente è abbastanza seguita. E infatti vedo mille mila persone, no, per adesso sono due persone che sono collegate in diretta, ma più pian piano arrivano, anzi chiedo a queste persone che sono collegate se fanno condividi, il famoso tastino condividi che sta sotto ogni contenuto dei social e che mi servirà proprio come nota di Apason per iniziare la mia riflessione sul concetto di condivisione. Il titolo è stato, mi è stato proposto così, mi piace, penso che sia idea di Walter, eh, libertà è condivisione magari qualcuno ha pensato fosse un errore di battitura no? normalmente quando si danno i titoli a queste conferenze no. si associano a due invece no non è un errore di battitura non è un refuso quell'accento quell sulla, sulla lettera E la fa diventare un verbo e non più una, una, una congiunzione e quindi libertà è condivisione oppure condivisione è, è libertà adesso vediamo se vale anche se vale anche l'opposto, stai cercando no, aliprandi.org se vuoi cercare il mio sito, così nel frattempo da, da casa chi segue, vabbè io sto, se guardo di qua è perché qua c'è uno schermone così capiscono anche quelli connessi da Facebook alipranti.org, il mio sito per chi volesse seguire, eh, da lì, è, ecco esatto, ci sono un po' di cose, i libri, gli articoli, i video in realtà rimanda al mio canale YouTube e anche su, e sul mio canale YouTube ci sono anche quei quattro video di cui parlava prima Walter, ma anche tutte le lezioni. Ultimamente c'è da dire che i video su diritto d'autore, le licenze open, open data, ultimamente si è parlato tanto open data, big data, eh, so che domani parlate di, domani. di, di, di open data, e quindi, indubbiamente, è il tema più caldo degli ultimi 8-10 anni. Quest'anno, in mezzo di pandemie, quindi di cose che si sono trasferite dal, dal, dal mondo alle aule al web, ho registrato una marea di video in più, cioè, questo, ha avuto, diciamo, questo, tra, i vari, tra i pochi lati positivi di questa pandemia, che il mio canale YouTube si è pian piano popolato di lezioni, di. E, e di Eccoli lì, quelli lì con lo sfondo verde a destra sono esattamente quelli recitati qua a Modena eh, con quell'effetto un po' psichedelico. Li trovate lì di fianco. Secondo me quello più riuscito era quello sugli eh, sugli standard aperti, che era quello in cui a un certo punto tiravo fuori una chiave inglese. Forse adesso è andato sul, sì, sull'account YouTube di qualcun altro che mi ha invitato ad una conferenza, ma va bene lo stesso. Sì, può essere perché c'è dentro un po' di tutto, ad ogni modo. Quindi quei quattro verdi che trovate lì di fianco, uno si titola Licenza Creative Commons, uno era sul concetto di copyleft, uno era sul concetto di eh, standard aperto e il quarto non mi ricordo, ah, vabbè, forse mi ricordo. su free software, open source, cosa del genere. Ok, eh, vabbè, tornando, andando un po' su, sui contenuti. Allora, prima cosa ho detto, partiamo da, questa, da questo tastino, ripeto, chi è a casa e sta seguendo la diretta sulla mia pagina Facebook se mi dà una mano schiaccia quel tastino condividi, e condividi esattamente l'invito che fanno tutte le piattaforme social, cioè io vado su un eh, profilo Instagram o la pagina Facebook di Tizio, di Caio, dell'associazione culturale, del comune, dell'artista, eh, oppure vado sul profilo twitter via dicendo e c'è sempre questo tastino condividi e quindi è un invito costante tutti i giorni siamo bombardati da qualcuno qualcosa che ci invita a condividere ed è diventata parte della nostra eh, quotidianità del nostro come dire, non ci pensiamo nemmeno più tranne quando io chiedo per favore condividete e lì fanno resistenza invece normalmente l'utente è portato a condividere vedo una news che mi piace che fa ridere la, la, la pubblico, la ricondivido, eh, vedo una foto di qualcun altro, fatta da qualcun altro al mare, al gatto, qualsiasi eh, situazione, la condivido e tutto questo in un'ottica di, di, di, di, di come dire poca consapevolezza che è tipica del mondo della rete. Ho un sacco di strumenti a disposizione, apro tutte queste applicazioni, anzi in realtà i cellulari Android che sia o, eh, o, o, o, o Apple hanno un, un tasto generico condividi, che è quello forma, almeno in Android, a forma di, di triangolino, per cui schiacci quel tastino e lui ti, ti propone tutte le applicazioni con cui tu puoi condividere quel contenuto. Quindi questo condividi si biforca, triforca, diventa una, una, una, una scelta multipla per cui posso condividere in tutte queste varie piattaforme. La questione è, nel momento in cui la spostiamo dal piano puramente appunto, delle, delle nostre abitudini quotidiane al piano giuridico, che è quello di cui ahimè io mi occupo, siamo al Festival della Filosofia, ma io non sono un filosofo, quindi ahimè vi dovete beccare il punto di vista e l'approccio e la, la, la, eh, la forma mentis tipica del giurista, che è meno raffinata di quella del filosofo, benché anche da noi si studi filosofia, un paio di esami, però non ho ecco, quella... quella... Io dire, invidio i filosofi puri, il loro modo di, di riuscire a argomentare, di riuscire a vedere... Io invece sono un po' più quadrato, un po' più tagliato con l'accetta in alcune eh, categorizzazioni tipiche de, de, della mente del giurista, per cui devo ricondurre un'attività, una un comportamento umano a qualcosa che il mondo del diritto ha in qualche modo definito o eh, regolamentato piccolo problema che da un po' di anni a questa parte il mondo del diritto sta facendo fatica a regolamentare perché il fenomeno che deve regolamentare è sempre più avanti è sempre sfuggente e quindi il, il diritto che ha dei tempi ahimè non così veloci perché appunto per regolamentare un fenomeno è bisogno che questo fenomeno ti sia chiaro il giurista che sia appunto poi lato interprete che può essere l'avvocato il giudice il il, il, eh, il notaio, un professionista che deve interpretare una situazione eh, dal punto di vista del, del diritto oppure l'atto legislatore che è ancora più delicato cioè colui che poi deve dare le norme che sono poi eh, cogenti per tutta la comunità ed è il legislatore quello che annaspa di più perché innanzitutto ha dei tempi più, eh, più, più, più eh, dilatati quello italiano ancora più dilatato di quello di tanti altri paesi per ragioni che, insomma, dovremmo storiche per cui insomma, abbiamo un procedimento legislativo davvero molto molto lento. Eh, siamo quasi sempre in procedura di infrazione, adesso siamo in procedura di infrazione con la, la, la direttiva copyright che scadeva il 7 di, di giugno, ci hanno dato do, più di due anni di tempo per fare la, la, la, la legge di, di, di attuazione. E noi ci siamo presi tutti questi due anni e anche dei mesi successivi, appunto, finché arriva l'Unione Europea che ci tira le orecchie e ci dice siete in ritardo, fate svelto, fate veloce. E quindi è ovvio che le, le leggi escono vecchie, cioè arrivano, ci troviamo con delle normative, con delle leggi che cercano di eh, regolamentare un fenomeno eh, con un punto di vista, con un approccio che probabilmente è già vecchio. Quindi nascono queste leggi e si guardano già, invece di guardare avanti, guardano già le punte de, la punta dei piedi e però poi quelle una volta arrivate diventano la base per le decisioni dei giudici e per le interpretazioni dei magari, prossimi 10-15 anni, visto che questa, questa che vi ho citato, questa legge che è in attesa di approvazione, deriva da una direttiva, è la è detto, legge di recepimento di una direttiva europea, Le direttive europee non è che su questa materia se ne fanno una ogni 3 anni, se ne fa una ogni 15, anzi l'ultima era del 2001, quindi 20 anni ci abbiamo messo per avere una nuova direttiva sul copyright, che è arrivata nel 2019. Quindi 18 anni per avere la direttiva, più i due per avere la norma, due e mezzo, perché ci siamo presi quei sei mesi in più per avere la legge, legge d'applicazione, e quindi ovviamente passano un sacco di anni. Chissà quando avremo la prossima direttiva, quando faremo il prossimo passo. Fatto sta che gli interpreti, le persone che hanno letto questa anche io stesso mi sono messo a, a leggere la prima bozza che è uscita di, di decreto attuativo, ahimè non è che ha anche di grande, di grande modernità, l'atteggiamento è sempre quello di cercare di inquadrare il copyright, eh, il diritto d'autore, secondo i criteri del mondo pre-digitale, che non funzionano, no? Cioè, il, co il copyright, la parola copyright contiene il concetto di fare copie, diritto di fare coppie. E quindi eh, funzionava benissimo in un mondo in cui c'erano le copie, in cui tutta l'attività di diffusione dei contenuti si basava sul controllo, sulla cre creazione, la distribuzione, e il controllo del mercato di queste copie. In un mondo in cui c'è il tastino condividi, che è il, la principale forma di diffusione di un contenuto creativo, tutto il meccanismo, tutto il sistema va in crisi, no? come potete immaginare, perché se, se, se si basa abbiamo ragionato per sostanzialmente tre secoli sul concetto di copia perché il primo eh, atto normativo che, che parla di questo istituto giuridico appunto che noi chiamiamo copyright o diritto d'autore all'italiana eh, risale al 1709 lo statuto della regina Anna d'Inghilterra che ha fatto il primo appunto copyright act eh, e sono tre secoli, cioè, arriviamo al 2009 quindi tre secoli dopo in piena rivoluzione informatica digitale piena era di internet dove ci si accorge che non è più tanto la diffusione di copie ma è l'accesso a delle copie, neanche, non so neanche se si può parlare di copie, nel senso che è l'accesso a un servizio, un accesso ad un'opera che sta da qualche parte e che io posso raggiungere attraverso una rete. No? chi ha la mia età, vabbè io ho 42 anni, ma anche chi ha qualche anno meno di me, ma i ragazzi che vedo qua in sala probabilmente quel mondo lì già non se lo ricordano il mondo delle, eh, visto che parliamo di condivisione, in inglese si dice share, quindi file sharing, non so se ve lo ricordate, i sistemi tipo emule, tipo, esistono ancora, non è che, è, non è che siano defunti, quindi probabilmente esistono ancora I, i, No, NAFT, il primo è stato NAFT, poi è stato WinMX, poi c'è stato Emule, poi BitTorrent, tutti quelli che volete. File sharing, cioè ho un file, la parola file è bellissima perché è neutra dal punto di vista del diritto d'autore, è un file, io sto condividendo, sto condividendo un file, che cosa ci sia dentro questo file? Che siano le mie foto del mare, per cui non c'è un problema di diritto d'autore perché sono io, le ho fatte io, quindi saranno fatti miei come li condivido sia sì, che ci siano dentro 5 giga di film di serie tv di, br di brani musicali fa niente se si chiama è un file sono dei bit no? ma è lì il bello del digitale che pialla tutto e mette tutto sullo stesso piano tutto viene trasformato in bit che sia un film che sia un brano musicale che sia una foto che sia un testo per la macchina e per la rete sono sempre bit che vengono passati Secondo poi l'ultima generazione, BitTorrent, li spezzava in modo tale per cui era anche difficile ricostruire bene che cosa fossero quei bit, finché non arrivava alla fine il download e quindi si mettevano insieme i pezzi e si diceva ah, ok è un brano musicale. Okay. E allora in quel momento avviene la, la vera violazione del diritto d'autore, cioè il passaggio di un'opera dell'ingegno, di un'opera dell un creativa tutelata da copyright. Ma fino a quel momento in realtà erano pezzi di informazione che non avevano un significato. Questo era il... il il meccanismo. Il discorso è quanti fanno ancora questa cosa, quanti davvero si stirano giù giga e giga di film, giga e giga di, di, di, di musica. Io mi ricordo che quando c'è stato il fenomeno nel... no, guardi che sto guardando in faccia io, pochissimi, no vabbè, ma eh, quando è iniziato questo fenomeno era nel 2003, 2004, quegli anni lì, e c'erano le connessioni a 56k, perché io avevo ancora quella, poi adesso negli uffici o i ricchi avevano già le prime ADSL però in quegli anni scaricavi a quella velocità lì e quindi lasciavi il computer acceso tutta notte per avere un film ed era un successo, si vedeva pure male perché magari era un bitrate brutto però ti eri tirato giù il film e c'erano quelli che lasciavano il computer acceso non, tu, non tutte le notte, non tutta la notte ma tutta la notte tutte le notti e quindi pian piano si facevano le loro belle fino ad arrivare a una situazione in cui ti scaricavi della roba che in realtà non guardavi nemmeno la scaricavi per il solo gusto di scaricare perché c'era qualcuno che la condivideva e in più la stavi condividendo a tua volta perché il meccanismo del file sharing voleva che tu mentre scaricavi questi bit andavano a finire in una cartella che a sua volta era condivisa. Poi continua a parlare del passato: in realtà esistono ancora, si fusano ancora e funzionano ancora nello stesso modo identico. però quindi era un condividere in due direzioni, prendo e do contemporaneamente. Ed era una roba rivoluzionaria, tant'è che ha mandato un po' in crisi il, il, il mercato delle opere dell'ingegno, del, del, eh, del cinema, della musica che sia. Nota fu la eh, causa civile che fecero i Metallica, la casa discografica dei Metallica, contro le prime forme di, di, di, di file sharing, ottenendo una vittoria, ma essendo poi tacciati di essere dei cattivoni, essere dei, dei, dei, dei come dire, retrogradi che non pensano alla. A, a, al vantaggio che questo può dare, è il solito, solito dibattito. cioè Quando parliamo di condivisione, la possiamo vedere sotto questi due punti di vista: il punto di vista del, del titolare dei diritti che dice, oh, Ma signore, ma qua io per 300 anni ho sempre ho avuto dei diritti, un copyright, e adesso voi mi dite che basta avere un programmino, una connessione alla rete, ed, ed è così facile aggirarli questi diritti. Eh no Fermi un attimo, vediamo un attimo com'è sta storia. Eh, Dall'altro lato c'è cioè, l'utente che dice: vale, se la tecnologia mi offre questa, questa possibilità ed è così semplice da usare, non. Perché, non perché non dovrei utilizzarla? Perché è lo stesso discorso del condividi, no? Cioè io schiaccio condividi, ma non è che mi sono chiesto davvero se quella foto che io sto condividendo su Instagram posso davvero condividerla, o addirittura la domanda ancora più interessante è se in teoria può starci su Instagram, cioè, magari è stata già, già quello che l'ha messa lì non poteva metterla voi non ve lo chiedete, no? normalmente uno vede una cosa su, su Instagram, gli piace, la condivide, che poi sia stata a sua volta messa lì in violazione del diritto d'autore, è un problema che probabilmente non ci tange, non ci tocca, al massimo tocca dal punto di vista legale quello che l'ha caricata, che a un certo punto può subire un, come dire, una, anche lì una, una tirata d'orecchi da parte di Instagram o di altra piattaforma che dice guarda che stai, stai continuando a caricare roba che non puoi caricare, a un certo punto ti chiudiamo ti spegniamo il giochino, ti spegniamo l'account, portiamo via il pallone così non giochi più, no? A qualcuno è successo, a me è successo la cosa bizzarra che tutte le volte avevano torto, però a volte è sempre difficile farglielo capire che hanno torto perché sono dei sistemi automatizzati, però vabbè lasciamo perdere. Però tornando al nostro discorso del, del, del file sharing, era sicuramente innovativo e geniale, Probabilmente molto illegale, nel senso che non era illegale il software in sé, infatti non si può vietare la diffusione di questi software, ma era illegale l'utilizzo che veniva fatto di questi software, cioè software nati per condividere file tra due computer che sono lontani, magari uno da una parte o dall'altra del pianeta. Ma se in questi file, invece di esserci le foto del mare o i tuoi eh, che ne so, gli esperimenti, i tuoi paper che hai scritto per l'università o la tesi di laurea. Quindi cose che tu puoi condividere perché hai i diritti, eh, ci sono i film, ci sono i, video, eh, ci sono i video musicali, ci sono le canzoni, ci sono i libri di Amazon, a un certo punto qualcuno ti fa notare che non si può. Ma il fatto che questa è durata in realtà sembrava una cosa contro cui lottare estremamente dal punto di vista, dall'ottica delle eh, case produttrici, del, del, del titolare dei diritti, in realtà si è superato nel giro di una decina d'anni, forse meno. E si è passati al mondo di oggi, quello di Netflix, e delle piatta, de, di piattaforme che ti eh, danno dietro un abbonamento che a volte è davvero economico. No, perché cosa costa adesso? L'abbonamento base ne è 8 euro al mese e hai dentro una marea di roba, ehm, o quello di Prime Video, uguale. E, eh, e se ci pensate, però, è stato è stato quello il grimaldello, cioè. Quando hanno visto che eh, non funzionava più il vecchio meccanismo, il vecchio mondo, il vecchio eh, mercato e che la gente non era più disposta a pagare, che ne so, eh, i cd, cosa costavano? Cosa costano i cd? 15 euro, 14,90 per avere 8 canzoni, 9 brani, 10 brani, a meno che ci sia un rapporto particolarmente di, di non so, di particolare affetto verso, affezione verso quella band o quella, quel regista secondo dei casi, allora, chi produce ha cominciato a dire, ma visto che sostanzialmente non possiamo fermare il fenomeno del file sharing, qual è la risposta? Diamo pa dei pacchetti, cioè diamo dei, offriamo un sistema a pacchetto per cui uno mi paga un abbonamento e può scaricarsi, può, attenzione, fra virgolette scaricare, perché in realtà adesso andremo a riflettere su quello, può fruire, siamo più generici, di una marea di, di contenuti che io gli do in licenza e quindi mi abbiamo detto vabbè alla fine il risultato è stato quello invece di farmi questo sbattimento tutta notte, tutta la notte tenere acceso il computer eh, prendere anche dei bidoni perché a volte ti accorgevi che, scarica, che vuoi scaricare il film di Batman invece c'era dentro qualcos'altro lasciamo stare le battute però è successo a tutti ecco. e, e invece vabbè pago questi 7,99 euro o quello che è 15 euro al mese ho una marea di roba ho della roba in anteprima perché quello è anche la... la l'esca, no? cioè, si chiama prime video perché ho delle cose che arrivano prima lì che da altre parti e invece nel file sharing devo aspettare che ci sia il martire di turno che si prende il dvd se lo rippa e me lo mette sulla piattaforma di file sharing e quindi passa del tempo e quindi vedo della roba che in realtà è vecchia. E il mercato è cambiato vertiginosamente, mostruosamente, tutto in 7, 8 anni, 10 anni. Quindi vedete come i legislatori fanno fatica a starci dietro, no? questo è un esempio. E, e, però a cosa, cosa, cosa volevo arrivare? A dire che in realtà quando dicevo prima, adesso non è che si parla più tanto di download, di scaricare, perché il gioco dei, delle, dei titolari dei diritti è stato quello di, è vero, offrire dei, dei pacchettoni di, di, di contenuti ad un prezzo molto basso ma in realtà ci hanno fregati, spassatemi il termine un po, un po colloquiale, eh, illudendoci che fosse la stessa cosa, cioè ti lascio scaricare invece non è vero perché in realtà non li scarichi mai, cioè i contenuti che sono su queste piattaforme sono lì a disposizione ma io per vederli, per fruirne, devo mettere la mia password, avere ovviamente l'abbonamento valido, aver pagato, mettere la mia password, collegarmi e, eh, e fruire del contenuto. Poi adesso io, ovviamente gli informatici detto, mi dicono eh, cioè, come se fosse difficile star lì a, a lanciare un software che, che mi permette di scaricarli. Ok, è vero, entriamo nel campo del, anche lì del, della violazione del diritto d'autore e soprattutto della necessità di, una, di un po' di... Eh, Competenze per farlo, è già un po' più complicatino rispetto, rispetto a prima, e in più, se ti beccano, che lì c'è il, il rischio che ti chiudano l'account. Però è così, non c'è più davvero una eh, acquisizione di file, di copie come era prima, i nostri hard disk non si stanno più riempiendo come facevano quei miei amici, che lasciavano tutte le notti acceso il computer, e si trovavano con gigabyte e gigabyte di film che poi non guardavano nemmeno solo per dire io ce li ho, io li ho più giga dei tuoi, no. Eh, perché tanto sai che sono sempre lì cioè non, non ti interessa nemmeno più eh, acquisire copie perché tanto sai che sono sempre basta smettere un appasso e collegarsi sono sempre lì e questo mh, dà molto potere a, alle, alle case produttrici al, al, alle aziende che, che, che sono detentrici dei diritti d'autore perché voi non avete davvero la copia nel mondo precedente voi avevate, portavate a casa una copia di un di un qualsiasi contenuto che poi diventava vostra, era di vostra proprietà, la potevate mettere nella vostra, eh, nel vostro armadio, nella vostra libreria, potevate usare il libro per fare spessore sotto il tavolo, non, al titolare dei diritti non doveva fregare nulla, non doveva interessare quale fosse la destinazione, perché una, quella copia lì era di vostra proprietà. Non era di vostra proprietà il contenuto, perché c'era una proprietà intellettuale che era appunto del titolare dei diritti, ma l'oggetto, la copia in sé era vostra. Adesso non ci avete più questo diritto. Cioè, non avete più la copia, avete l'accesso. Avete pagato un abbonamento che vi permette di avere l'accesso a tutta una serie di contenuti che sono in effetti tantissimi e, e, e molto vari, e probabilmente nessuno avrebbe la, la voglia e la, eh, il tempo di star via a scaricarseli tutti. E poi a che pro? Però appunto loro hanno questo controllo che è quello del eh, spegnervi il giochino se vi comportate male. Cioè, se voi la vostra password di. Ehm, Amazon Prime Video o di Netflix, la date in giro al ah, cugino, alla sorella, alla mamma, alla nonna, lo zio prima o poi si accorgono che da, quella, da quello stesso account si stanno collegando un po' troppi computer e probabilmente due o tre computer anche in contemporanea, perché quel giorno lì magari piove, tutti sono a casa, e vogliono vedersi l'ultima puntata di, eh, della casa di carte e vedono che magicamente sia lo zio che la nonna, che il cugino che il fratello stanno portando dallo stesso account e ovviamente sta cosa dà nell'occhio vi arriva la notifica con scritto attenzione abbiamo notato che nonostante tu abbia pagato l'account, quello personale che è quello da 7 euro e poco poco più lo, st lo stanno vedendo un po' troppe persone no? e quindi te lo chiudiamo e quindi tu perdi anche tutti quei contenuti che avevi magari insomma, avevi acquisito prima perché ad esempio è successo ad una, ad una signora americana, negli Stati Uniti, che aveva eh, violato i termini d'uso di Amazon, non di Amazon Prime, ma di Amazon, quello dei libri, quindi parliamo anche lì di un po' di anni fa, eh, e quindi Amazon gli ha, gli ha chiuso l'account e lei ha perso l'accesso a tutto il suo bouquet di contenuti, anche quelli che aveva pagato e che pensava di aver acquisito regolarmente, ma è stato lì l'esempio che, che vi dicevo prima, non è l'equivalente del comprarti la copia. Perché nel mondo delle copie fisiche, ma anche nel mondo delle copie digitali, quelle che ti scarichi e ti tieni e ti, ti compri perché te le scarichi e te le tieni lì. Ehm, nessuno può venire a casa a strapparti le pagine. Se, una se io faccio delle fotocopie non autorizzate di questo libro e quindi violo il diritto e Cedo l'articolo 68 che è quello che dice che le fotocopie devono essere nel limite del 15% lo conoscete tutti perché quando andate nelle copisterie c'è scritta sta cosa mi raccomando ricordati di non fare fotocopie più del 15% quindi se io violo questo limite in teoria ho violato il diritto d'autore i titolari dei diritti vi possono dire eh, questa è una violazione ma non possono, possono in teoria fra virgolette, segnalarmi per una sanzione amministrativa possono chiedermi se riesco a dimostrare che c'è stato un danno civile, chiedermi questo danno civile in sede civile, in sede di fronte a un tribunale civile, cosa un po', insomma, nell'esempio che vi ho fatto, cosa un po' inverosimile, bizzarra, ma di certo non possono mandarmi a casa un nomino della casa editrice a dire ridammi, scusa, visto che hai fatto le fotocopie, strappa le pagine del tuo libro che hai comprato nel, nel 2018, perché ci siamo accorti adesso, e invece nel mondo delle, delle piattaforme, in realtà, portato in metafora, in similitudine, si può, cioè possono a un certo punto buttarti fuori, spegnerti il giochino. E questo è molto rivoluzionario. E non so se ci piace o meno: nel senso che lato, lato fruitore, a noi sembra di avere acquisito una grande libertà, perché ah, che bello, adesso con pochi soldi abbiamo accesso a una mera di contenuti. È vero, eh, perché effettivamente io che ho. Avendo 42 anni sono riuscito a vedere un po' tutti e tre i mondi. Cioè io da ragazzino adesso anche ragazzi, no, facevo anch'io quello che metteva il microfono davanti alla radio, davanti alla tv per registrarsi le canzoni sulla cassettina audio. Eh. Quindi questo mondo qua l'ho visto. I ragazzi qua in aula dubito, dubito che l'abbiano visto, però poi ho visto il mondo delle videocassette del VHS, dei CD masterizzati e poi si va a salire ovviamente pian piano Riesci a capisci che prima non hai più bisogno di tutto quello ah, mi ricordo anche quando eh, so, adesso sono, andato, sono tornato da un viaggio importante a Londra sono stato via tanti giorni e ho fatto 600-700 foto probabilmente no? ecco io me lo ricordo il mondo in cui eh, facevi il rullino da 36 e ti bastava per tutta la vacanza okay? e tornavi a casa di queste 36 foto 10 non erano venute e magari era quella a cui tenevi tanto, e ti accorgevi quando eri tornato a casa che non erano venute, quindi non potevi dire, aspetta rifacciamola, che è il mondo in cui viviamo adesso, no? Ecco, quindi io questo, ho visto questo passaggio, quindi adesso effettivamente, non so se tornerai indietro, anche a me piace avere una, una password, accedere e avere eh, tutti questi contenuti, però allo stesso tempo stiamo perdendo eh, la possibilità di fare come dicevamo prima, il condividere, che sia legale o meno, però io non posso più condividere, perché per condividere dovrei dare la password di, di, del mio account a Tizio Caio Sempronio, finché al, al momento in cui gli indirizzi IP iniziano ad andare in conflitto qualcuno si accorge, probabilmente ci sono dei, dei sistemi automatizzati presso le varie eh, case, diciamo, di, di, di, di, di service, non si chiamano più, vedete, non si chiamano più neanche distributori o eh, editori, ma sono service provider. No, il potere in mano adesso ha questi grandi soggetti che sono dei grandi, tra l'altro essendo al Festival della Filosofia ci vorrebbe anche un economista, un sociologo eh, che faccia una riflessione interessante sul fatto che in realtà internet da strumento di grande libertà e di grande eh, democrazia perché sostanzialmente mette tutti sullo stesso piano, basta che uno abbia una connessione a internet, un computer di media potenza e medie competenze per accedere a internet ed è uno, è un pari, Assieme agli altri, nello stesso tempo, è un pari come gli altri. Nello stesso tempo abbiamo dei soggetti che sono delle concentrazioni di capitali mostruose e che hanno le chiavi di tutto questo giochino e sono praticamente tre o quattro. E quindi è il cap internet da strumento democratico che metteva in comunicazione le, le, le, le università americane, i nerdoni delle università americane è diventato uno strumento di capitalismo estremo. Perché abbiamo concentrato i capitali, tra l'altro, tutti in una zona del mondo che è un altro problema dal punto di vista socio-economico, no? per cui tutti i capitali sono in California sostanzialmente, i grandi capitali legati al mondo di internet, e questi hanno il controllo di, di tanto, di tanta roba, e quello del copyright è solamente uno dei problemi, se apriamo la, la, il vaso di Pandora della privacy, lasciamo stare, no? perché loro non solo hanno il controllo del, dei contenuti che sarebbe ancora all'acqua di rose come problema, ma hanno la disclosure dei nostri, della nostra vita dei nostri dati personali su questo come dire non mi sbrodolo perché non, a parte che non è l'argomento di oggi perché dobbiamo parlare di condivisione di sharing e quindi siamo più sul piano del diritto d'autore eh, però ecco questo diciamo è lo scenario la riflessione per arrivare alla, a quello che ha accennato Walter nell'introduzione nell ha detto a noi piace eh, proprio la filosofia che sta dietro al software libero, prima di me ha parlato eh, un relatore che invece ha un approccio non, giuri, non da giurista ma da informatico e da maker, da qualcuno che l'informatica non la studia e basta, ma ci mette le mani, fa cose, altra cosa che io invidio molto. Eh, e qual è la filosofia? La filosofia che sta dietro in realtà, portandola sul, sul, sul mio piano, su quello che io posso capire da, da giurista, è stato scardinare, l'idea geniale è stato scardinare questo meccanismo dall'interno, cioè il diritto d'autore negli anni 80 si stava irrigidendo, stava andando a, ad ampliare le sue, i suoi tentacoli, il copyright stava arrivando a coprire delle creazioni che fino a quel momento non erano mai state tutelate, sostanzialmente software. Nei primi anni 80 succede che negli Stati Uniti le aziende che producono software iniziano a percepire eh, il valore economico che sta dietro al software e quindi a voler tutelare l'investimento che loro stavano facendo nella produzione di software quindi il software non era più quella, quel corredo di informazioni che si, si diffondevano per far funzionare una macchina e quindi insomma, non avevano tutto questo interesse a farlo funzionare, l'importante era vendere il pezzo di, di silicio, no? il, pezzo di, di, il computerone eh, si comincia a percepire negli anni, 80, negli anni 80 che in realtà il software può essere un bene commerciale a sé stante si cominciano a pacchettizzare i software in modo tale che siano eh, installabili su macchine diverse e quindi diventa un prodotto commerciale a sé stante e quindi ovviamente dove c'è commerciabilità dove c'è interesse economico arriva la proprietà intellettuale arriva il copyright arriva l'interesse a tutelare la creazione intellettuale che ci sta dietro e quindi l'investimento che è stato fatto per questa creazione, che è legittimo, eh? per carità <ride> è cioè, solo, io stesso ho un copyright delle sue mie opere, sui miei libri e ci tengo, eh... sta diventando un problema la sua, quella che il collega Piana, che, che dopo, di cui dopo vi parlerò, qua il, suo, il suo libro, chiama ipertrofia della proprietà intellettuale, cioè la proprietà intellettuale da una cosa che era nata per eh, appunto proteggere la creatività e incentivare le persone e le aziende a produrre opere creative è diventata una cosa che sta, eh, eh, si sta allargando molto e addirittura sta facendo l'effetto opposto, cioè sta diventando uno strumento per bloccare la creatività degli altri non più per incentivare la creatività e allora c'è qualcosa che non va. fatto sta che appunto negli anni 80 una delle prime derive verso l'ipertrofia fu quella del, del, della tutela del software ci si, è, ci si è posto il dubbio all'epoca se il software come tipo di nuova creazione fosse da tutelare con copyright, con quindi diritto d'autore, o con brevetto, che invece è più per le invenzioni industriali. Ed è un dibattito interessante perché il software in alcuni casi ha una componente di invenzione inventiva industriale, però all'epoca si pensò che il software fosse in realtà più, più facilmente più logicamente equiparabile a un'opera letteraria, un'opera creativa in senso più classico. È proprio letteraria, dicono, lo dice anche la Convenzione di Berna, lo dice anche la nostra legge sul diritto d'autore italiano. E voi dite, ma come letteraria? Ma perché? Eh, Insomma, cioè, di fronte anche degli informatici mi diranno, certo perché il software si scrive, il software si sviluppa in linguaggio di programmazione. Quindi, effettivamente, anche se ci può sembrare strano, anche se non sono i Promessi Sposi, se non è Dante, è Comunque, un'opera letteraria nel senso che è un insieme di eh, testo che serve per impartire delle istruzioni alla macchina che poi farà delle cose. E si, è come un libro, come un tema a scuola, si può scrivere bene, si può scrivere male al no? software, si può scrivere secondo un certo stile, secondo un certo approccio, utilizzando un linguaggio o utilizzandone un altro, quindi è un'opera creativa di quel tipo. Si decise all'epoca di applicare quindi il software, eh, scusate, il copyright al software, quindi divenne a tutti gli effetti una nuova creazione tutelata. Fino a quel momento gli informatici invece erano abituati ad avere il software libero, ecco che torniamo al concetto della libertà, erano, si sentivano liberi di condividere il software come corredo alle macchine che dovevano funzionare e fare delle cose. No, da quel momento in poi no, non si poteva più condividere liberamente il software perché qualcuno, in sede insomma, non qualcuno, il legislatore americano, e poi nel giro di pochi anni i legislatori di quasi tutti gli stati, gli stati industrializzati hanno fatto questa scelta per cui il, soft, il software ricadeva automaticamente sotto copyright. E automaticamente è la parola corretta perché il copyright, al contrario di quello che molti pensano, si acquisisce proprio con un, un processo automatico, non serve un deposito, una registrazione dell'opera presso qualche ente. Io acquisisco il diritto d'autore sulle mie canzoni, sul mio libro, sul mio brano, sul mio che ne so, fotografia o video nel momento stesso in cui l'ho creato e ha un minimo di carattere creativo, dice la nostra legge. Cioè, quindi, quando un'opera ha quel minimo di carattere creativo per essere originale e eh, eh, riconducibile alla creatività di un essere umano, questo essere umano, che è il suo autore, diventa titolare di un diritto. E quindi sostanzialmente appena lo sviluppatore ha concluso la, la, lo sviluppo del codice che deve diventare questo nuovo software, c'è un copyright. Al di là che lui lo, lo voglia poi esercitare o meno, ma gli utenti, gli utilizzatori devono comportarsi come se questo copyright ci fosse, perché non sanno bene come, lo, come il titolare dei diritti voglia esercitare questo diritto. Ecco l'utilità delle licenze open, ecco perché serve la licenza open se io voglio liberare l'opera, perché se non, se non metto la licenza, l'opera mi ricade diciamo nel default che è copyright, copyright by default potremmo dire, ok? E questa idea qua è stata di Stallman e di Eben Moglen, che era il consulente legale della, della Free Software Foundation, anche adesso. E, erano dei giovani idealisti e un po', un po', un po rivoluzionari. E insomma Stallman diceva, com'è che io per vent'anni della mia carriera di ricercatore di informatico ho sempre usato il software con, con liber, in libertà senza dover chiedervi permesso e adesso invece... Devo chiedere il permesso e non posso fare nulla perché c'è un copyright. Come faccio a scardinare questo meccanismo? Allora si è inventato il concetto di software libero e libero è eh, da declinare in quattro forme, quattro, le quattro libertà classiche, Vabbè, non so se vuoi cercare, se, se per chi Puoi cercare su, su, su, su, su Wikipedia ad esempio, software libero e vengono fuori le quattro libertà cioè il software viene considerato libero se ci sono queste quattro libertà che sono la vabbè, la, la, la libertà zero è quella di, di usare il software senza limiti, senza particolari limitazioni, ecco, esatto, software libero, Wikipedia, e vedrai che c'è un sottoparagrafo che si chiama le quattro libertà, e, e appunto quindi ha stabilito che software, in, ecco, guarda, l'ho già visto, ecco, le quattro libertà, se lo allarghi un po', lo zoome un po', ehm, così riesco a. Basta che zoomi il testo con un Ctrl più ecco, molto bene. Ancora un po' così, perfetto. Adesso è scappato. Eccolo lì. Quindi, la libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo. Ad esempio, quindi la libertà zero è la base. Cioè, non devo dare limitazioni di, di, non so, di, di, di, di destinazione d'uso particolare. La libertà di studiare come funziona il programma, di modificarlo in base alle proprie necessità. Quindi. Questo inizia a portarsi dietro come effetto il cosiddetto codice sorgente. Cioè, per sapere che cosa fa davvero il software, io devo poter leggere il codice sorgente, il codice con cui gli sviluppatori hanno davvero sviluppato il software e non solo il codice macchina, cioè quello che viene fatto, dato in pasto alla macchina in forma di, di binaria, di 0 e 1. La libertà 2, che è la libertà di ridistribuire copie del programma in modo tale da aiutare il prossimo, e la libertà 3 che è la libertà di migliorare il programma e di farne quindi miglioramenti, cosiddette, opere derivate. No? Quello che avete fatto voi, voi prima ma avete parlato di una distribuzione Linux, quindi sì. avete preso esattamente questo. Esattamente. Vi siete avvantaggiati di queste quattro libertà, che sono da, eh, tipico da informatici, non si parte da uno ma si parte da zero, giustamente, e quindi 0, 1, 2 e 3, e la terza è quella di farne modifiche, cioè di, di poterci mettere le mani e fare quello che avete fatto voi ma a condizione che anche queste modifiche vengano a loro volta ridistribuite alla comunità. Eccola no, il concetto della, della condivisione come, come declinato da Starman e, quindi, e, cos, e per garantire queste quattro libertà che cosa si inventano Starman e, e, e Moglen? Sfruttiamo lo strumento della licenza, cioè la licenza d'uso che fino a quel momento era, era uno strumento per eh, limitare gli usi dell'opera diventa uno strumento per liberare l'uso dell'opera. Sembra una cosa banale ma sembra l'uovo di Colombo. Dice, cari, vabbè, certo, a noi adesso dopo 30 anni sembra una cosa banale ma all'epoca era una genialata. Perché è vero che nel concetto di licenza c'è l'etimologia la latina che è licere, cioè autorizzo, quindi già la licenza dovrebbe essere una, un documento che mi dà delle libertà perché mi autorizza a fare l'utilizzo dell'opera, indubbiamente. Ma se voi andate a leggere le licenze di software, anche quelle degli anni Ottanta, ma anche quelle di oggi, quelle diciamo, commerciali, cosiddette licenze proprietarie, prendete la licenza di Windows che tutti hanno, perché quando ci vendono il computer ce la, ce la pecchiamo che vogliamo, che si voglia o non si voglia, ce la becchiamo comunque, andate a leggere e vedete se davvero questa licenza è un documento che vi dà delle libertà. Assolutamente no, è un documento che continua a, a come dire, sottolineare e ribadire tutta una serie di limiti che avete, certo sì, vi dà, una liber cioè, vi dà delle autorizzazioni che sono quelle strettamente legate all'utilizzo di quella copia di windows su quella specifica macchina che no, se avete comprato una licenza embed di quelle eh, OEM cioè legata a un hardware la, la potete usare ma solo su quella macchina lì e solo se ne fate un uso home perché magari avete preso quella da spendere poco. Eh, che poi le licenze la gente non le lega, non le rispetti, siamo su un altro piano che non affronteremo oggi. però Stallman ha esattamente questa idea: dice, usiamo la licenza non per limitare, non per stabilire dei limiti, ma per sottolineare delle libertà che sono queste quattro. E quindi, queste quattro libertà, in termini legalesi, giuridici, diventano la licenza capostipite del software libero ma non solo del software libero, del ma delle licenze open in generale, cioè è stata la prima a fare quella cosa lì, cioè una licenza che garantisce dei diritti all'utente piuttosto che dei, dei, dei, dei, dei, dei diritti, piuttosto che dei limiti all'utente, dei diritti al, al titolare dei diritti, al titolare dell'opera. Ok, quindi la licenza GPL che sta per General Public License, quindi non è che è semplicemente... Eh, licenza pubblica generica, perché generica nel senso che andava bene per tutti i software, per tutti i tipi di software, eh, e realizza, cristallizza in termini legalesi queste quattro libertà. E da lì in poi si è aperto il varco, si è aperto il, il, il, questo nuovo modello di gestione del diritto d'autore, di cui mi sono occupato sostanzialmente da, da, dai, dai tempi della laurea, e, e non ho ancora smesso oggi, tant'è che sono ancora qua a parlare di queste cose. Eh, perché poi negli anni successivi qualcuno ha pensato che quello stesso meccanismo si potesse applicare ad esempio alle opere testuali, sono sempre stati loro della Free Software Foundation e hanno creato la ehm, GNU FDL, la Free Documentation License perché serviva per la documentazione software, cioè coloro che sviluppano software sviluppano spesso anche tanta documentazione in cui si spiega cosa hanno fatto sostanzialmente e che, cosa, che cosa, cosa un utilizzatore o uno sviluppatore a valle deve sapere se vuole mettere le mani su questo software e quindi serviva che anche la documentazione fosse libera quanto era il software, se no non aveva senso, cioè distribuivi il software in un certo modo e poi la documentazione aveva il copyright, allora hanno scritto questa licenza e infatti questa licenza la FDL, GNU FDL, è stata la prima licenza di wikipedia, wikipedia è ad oggi il più grosso esempio, più, più mastodontico esempio di opera open, opera non software open. Chearo, qui stiamo parlando di software, adesso siamo passati al mondo delle opere non, non strettamente software, quindi in questo caso un'enciclopedia. Un'enciclopedia che può essere testo, ma può essere anche fotografie, brani musicali, eh, database, non so se siete mai stati su Wikidata, che è il, il progetto di, della Wikimedia Foundation. Che estrae dati dalle pagine di Wikipedia, dai progetti di Wikipedia e li, e li rende open data, bellissimo perché ti ha trovato un sacco di cose, un sacco di informazioni. E qualcuno ha pensato che non solo i testi, ma questo meccanismo potesse applicarsi a tutte le opere creative in senso lato. E quindi arriviamo alla nascita delle Creative Commons. L'altro grande nome, l'altro grande teorico di, di, questo, di questo movimento è Lawrence Lessig, inaugura il progetto Creative Commons, studiano un set di licenze che appunto siano neutre, non parlino più solo o di software di documentazione, siano neutre sul tipo di opera e quindi sono applicabili sostanzialmente a tutte le opere, eccetto il software, perché il software ha bisogno di clausole molto, molto specifiche sul, sul discorso del codice sorgente, quello che dicevo prima, il fatto che il codice sorgente sia, lasciato, eh, sia condiviso liberamente. E, e arriviamo ai giorni nostri, i Creative Commons compiono sostanzialmente in questi giorni eh, 20 anni. cioè il progetto Creative Commons compie 20 anni, cioè è stato inaugurato nel settembre del 2001. Le licenze sono arrivate un anno dopo, cioè le prime, la prima versione in inglese delle, delle licenze Creative Commons arriva nel 2002 e ad oggi siamo alla versione 4.0 si applicano anche appunto tutte le forme di creatività comprese le banche dati, le banche dati avevano creato un po' di problema perché se andiamo un po' su un tecnicismo, però le Creative Commons nascono nel, nel contesto americano dove i, i, i database, le banche dati, sono tutelati in un modo molto diverso rispetto a come succede in Europa e quindi le, le Creative Commons in Europa non funzionavano benissimo su, sui dati, sulle banche dati e quindi nell'open data le Creative Commons avevano un attimo eh, perso il passo era arrivata infatti la, la licenza la Open Database License, che è quella di OpenStreetMap poi per fortuna negli anni appena successivi hanno recuperato nel senso che adesso la versione 4.0 licenzia correttamente anche le banche dati quindi puoi fare open data tranquillamente anche con una Creative commons ma in tutto questo ehm, diciamo che la, la, per chiudere poi arrivare al concetto di condivisione e di libertà se noi andiamo nella ehm, Sto guardando cosa interessa. Allora, questo è il sito di Creative Commons, e questa pagina spiega vagamente come sono le, le, le licenze, però eh, delle sei licenze di Creative Commons, la stessa Creative Commons ci ricorda che ce ne sono alcune che sono considerate davvero open, davvero libere, perché sono coerenti con i, i principi dettati negli anni 80 da Stallman e poi acquisiti e, e fatti propri da varie comunità. Anche nel mondo, ad esempio, dell'open access, della, della ricerca scientifica, delle pubblicazioni scientifiche. E ad esempio, eh, non vengono considerate davvero libere le licenze che hanno un limite sugli utilizzi commerciali. No? Creative Commons consente questa possibilità. Se io sono una casa editrice e voglio promuovere una pubblicazione, do no, questo. Questo mio libro, quello pubblicato da Apogeo, è l'ultimo, compie circa un anno in questi giorni. Software licensing e data governance, ha una licenza Creative Commons non commercial. Perché? Perché l'editore ha voluto come dire, mantenere a sé la possibilità di fare uno sfruttamento commerciale. Legittimo, possiamo poi criticarlo dal punto di vista etico o meno, però, legittimo dal punto di vista legale, loro dicono: Noi siamo titolari dei diritti, abbiamo pagato, abbiamo finanziato la produzione del libro, vogliamo che almeno lo lasciamo che scaricare liberamente per usi non commerciali, ma non vogliamo che, ad esempio, un'altra casa editrice. Prenda lo stesso libro e mi faccia concorrenza, ci faccia concorrenza oppure che qualcuno venga, eh, non so, una casa che fa eh, un'azienda produttrice che fa contenuti online e li vende magari a grandi aziende per fare attività di formazione. Prenda le, gli schemi, le pagine del libro per farsi i suoi corsi, li venda senza darmi nulla. Ok, quindi la, le Creative Commons permettono questo Ecco, è vero, cioè, è, una di queste, è una delle opzioni, una delle sei opzioni, ma. Secondo la definizione di libero, di open, eh, licenze che hanno questa, questa limitazione non sono considerate davvero libere, davvero open. Infatti questo lo troviamo ad esempio se provi a cercare dichiarazione di Berlino. La dichiarazione di Berlino è il testo manifesto sull'open access. Open access è appunto il movimento eh, di Berlino, open access, esatto, è quello lì. La, la, la trovi su... Anche, anche la pagina di wikipedia va bene ah, forse quella però non è quella lì sull'open access no e questa è un'altra un dichiarazione di berlino torna indietro c'era dichiarazione di berlino open access esatto quello lì E ehm, esatto, dichiarazione di berlino su accesso aperto alla letteratura scientifica se vedi ehm, dovrebbe esserci il testo da qualche parte dichiarazione di Testo integrale, nelle note, nelle note c'è testo integrale, no, non funziona, beh, se torno indietro c'era un altro link che invece funziona, torno indietro eh, su Wikisource, eh, altri progetti di creazione di Berlino su accesso aperto, e praticamente ci sono due requisiti che bisogna rispettare, eh, e tra questi c'è scritto che per, essere, per, per fare davvero open access devi garantire una libertà di utilizzo senza distinzione tra gli usi commerciali o meno e soprattutto devi consentire che vengano sempre fatte opere derivate, quindi se esce un paper, un articolo scientifico importante, devi consentire che un altro scienziato, un'altra so, una, un università, utilizzi questo tuo articolo per farne un'infografica, per farne un corso universitario. Senza, senza il vincolo poi del, del discorso appunto commerciale o non commerciale, perché non deve entrare nel mondo dell'open access questa distinzione. E quindi sostanzialmente delle licenze Creative Commons, quelle davvero libere, rimangono le prime due, cioè nel, nell'elenco eh, che, che normalmente viene, viene pubblicato: la prima che è la, la, la attribution, quella che sostanzialmente permette qualsiasi li, libero utilizzo dell'opera con l'unica condizione di farne. Eh, scusate di, di, di mantenere l'attribuzione la all'autore originario cioè io posso fare quello che voglio dell'opera ma devo ricordarmi di indicare che l'autore è tizio caio sempronio eh, oppure al massimo la licenza attribution share alike cioè che aggiunge lo share alike cioè il condivide lo stesso modo ed ecco che torniamo a unire i puntini questa è una licenza libera ed è una licenza che chiede una condivisione allo stesso modo Ovvero, faccio un'opera derivata di questo paper, di questo articolo scientifico, di questa infografica, un'opera derivata potrebbe essere un video informativo, un video divulgativo tratto da questo articolo scientifico, anche l'articolo scientifico deve essere rilasciato con la stessa licenza. Che poi altro non è che il meccanismo del copyleft che abbiamo già visto prima, parlando di Stallman e della licenza GPL, e che. Eh, permette di mantenere a cascata queste libertà, cioè io mi sono avvantaggiato di questa libertà perché l'autore me l'ha concessa questa libertà di farne opere derivate, a mia volta devo garantire questa libertà a coloro che useranno la mia di opera, la mia versione quindi voi avete dovuto farlo con, vostro, con la vostra distribuzione, cioè la vostra distribuzione prende un prodotto che viene da una licenza GNU GPL che ha questo, questo meccanismo del copyleft Avete, fatto, avete aggiunto del vostro sostanzialmente, avete rilasciato questo contenuto nel momento in cui lo rilasciate siete obbligati a vostra volta innanzitutto a far vedere il codice sorgente perché siamo nell'ambito del software libero e poi a garantire questa libertà anche agli altri. Ma questo si mantiene a cascata perché se arriva un'altra associazione, un, un progetto di una scuola o un'azienda magari che vede la vostra distribuzione, la trova interessante e vuole svilupparla a sua volta, anche questo, questo contributo dovrà essere rilasciato dovrà essere condiviso allo stesso modo e arriviamo a chiudere il cerchio vedete come libertà e condivisione vanno, viaggiano spesso su binari separati e in questo senso libertà è anche condivisione quindi non solo la è come congiunzione ma la è come verbo accentato basta vi ringrazio senso, se... <ride> ho parlato completamente a braccio però ecco adesso eh, spiego perché essendo questo il, il um, Intanto, ecco, chiedo: anche se, visto che ci sono 3-4 persone connesse, se volete fare domande, lo dico a quelli che sono connesse sulla mia pagina Facebook. Se volete fare delle domande, potete farne nei commenti, io le vedo da qua. Ehm, no, però intanto dico due cose. Ho portato, mi sono portato dietro un sacco di libri, cosa che non facevo da, da un po' di anni. Cioè, Walter lo sa che quando, quando facevamo le iniziative, vabbè, quando venivo qua a Modena me li portavo poco perché c'erano già, <ride> perché le avevate voi, perché tra le iniziative che abbiamo fatto insieme erano un paio di miei libri. Eh, però insomma, gli altri li ho portati uno perché ci tengo che vengano eh, catalogati nel sistema bibliotecario di moda ci sono tutti gli altri voglio che ci siano anche questi. e quindi una copia verrà donata al sistema bibliotecario ma poi perché grazie al contributo della wikimedia, di wikimedia italia che è il chapter italiano di wikimedia foundation ehm, sono state stampate tante copie di questo libro che purtroppo lo si vede al contrario perché su facebook gira l'immagine lo leggo io, Carlo Piana, l'autore, un collega avvocato, molto, molto noto nel mondo del software libero open source software libero e altre libertà, un'introduzione alle libertà digitali. cioè se volete un manualetto, un libretto di 100, sono 150 pagine sostanzialmente io ho scritto la postfazione e la prefazione del professor Roberto Di Cosmo, un altro nome importante se volete un, un libretto leggero che fa una panoramica a volo d'uccello su tutte le forme di openness, di libertà, e lo fa in modo rigoroso, col punto di vista sì di un giurista, ma di un giurista che insomma, ha una, un approccio in questo caso abbastanza enciclopedico, questo è il, il, il, il libro per voi. Ehm, è stato pubblicato nel 2018, ma è assolutamente ancora, ancora recentissimo, ancora valido come tutti questi libri della mia collana, che è la collana copyleft italia, sono rilasciati con licenze libere, con licenze open e quindi lo potete scaricare, quindi chi non è qua e non, non, non può farsi spedire il libro eh, lo può scaricare online cercate Carlo Piana open source software libro e altre libertà, lo trovate su vari repository tra cui anche sul mio, canale, mio profilo Slashare o il mio profilo Zenodo, se ricordo bene eh, No, o su archive.org, comunque un sacco di repository open ma se, avete la, se, se vi iscrivete alla a Wikimedia Italia che è un'associazione no profit eh, che si occupa non solo di sostenere i progetti della Wikimedia Foundation, tra cui Wikipedia, Wikimedia Commons, e via dicendo, ma di fare anche varie iniziative nelle scuole. Non so, anche qua a Modena so che probabilmente sono venuti. Eh, in Bologna c'è sicuramente un, un paio di, di, di volontari molto, molto attivi. Ehm, se vi iscrivete vi mandano in omaggio il libro sostanzialmente, c'è cioè, nella tessera della Wikimedia, di Wikimedia Italia c'è il libro ma visto che ne hanno stampati davvero tanti e ce li abbiamo lì da, da, da diffondere ho detto quale occasione migliore se non il festival della filosofia che parla della libertà Cioè, il tema del festival di quest'anno è la libertà e perché non vedere la libertà dal punto di vista delle libertà digitali e questo libro vi assicuro che, che è, il, è il top l'altro mio quello che vi ho citato è invece software libero scusate, software licensing e data governance, questo è molto più tecnico, lo ammetto, cioè dei miei libri è quello un po' più, eh, un po più avanzato, nel senso che ha tutta una parte su software libero open source, che fa un'introduzione diciamo, un storico-filosofica, storico ma poi ci sono delle, dei capitoli invece abbastanza tecnici su come gestire l'aspetto della proprietà intellettuale in ottica open. E anche un ultimo capitolo sulla parte privacy, nel senso che, visto che si parla di data governance, governare il dato, governare i dati non, porta solo problemi, non, comporta, non comporta solo problemi di diritto d'autore di copyright, ma comporta anche problemi di privacy. Io me ne sono occupato in questo libro, anche questo per quelli che sono collegati in streaming lo potete trovare eh, in buona parte, ci sono dei, dei, dei, delle anteprime, dei pezzi molto molto ampi sul mio sito ma trovate in vari repository, dovreste trovare anche il file intero perché a sua volta è sotto licenza Creative Commons eh, basta quindi se ci sono domande, interventi okay, grazie tanto perché è proprio grazie a questa libertà che è abbiamo fatto, cioè, abbiamo potuto creare con l'iso eh, sembra un po' troppo frastagliato il discorso, ma invece serve tantissimo bene, vediamo se sono arrivate domande qua dallo, stream, dallo streaming di youtube, sono arrivate domande per caso, no? ok, allora interrompo anch'io lo streaming, se ci sono domande qua in sala le, le, le affrontiamo eh. niente sì. Fai vedere scusa. No, ecco, mi un attimo perché. Ah, ok. Allora io intanto chiudo e saluto. Grazie a tutti quelli che hanno seguito le, lo streaming qua su, su Facebook. Ciao a tutti, grazie.